Grazie Presidente. Allora, eh, riguardo a questi atti per poter votare coscientemente al di là delle, delle banalità e delle polemiche abbiamo deciso ovviamente che per votare occorrono i dati, quindi abbiamo fatto un piccolo studio che poi leggeremo comunque a tutto il Consiglio. Allora, il primo studio riguarda la TC in essere e quelli che sono i parcheggi superficie. Sino al 2013 i parcheggi superficie a pagamento erano 1.450. A seguito di delibere di luglio 2013 e ordinanza dell'ufficio viabilità, ad oggi il, i parcheggi superficie sono numericamente 1.500. A tutt'oggi, secondo il contratto, quello che prevede la divisione degli utili, dato che comunque il contratto prevede esclusivamente divisione degli utili al netto degli oneri, siamo in una partecipazione 50-50 sulla divisione degli utili, partecipazione che è, oggi è così ma inizialmente era addirittura sbilanciata a 65-35. Il credito residuo del Comune riguardo all'ATC e ai suoi movimenti a marzo era accertato di 734.000 euro circa ad oggi dovremmo essere intorno agli 800.000 erotti, dettagliatamente mancano 270.000 del 2005-2006 80.000 del 2010 225.000 del 2011 160.000 del 2012 oltre alle aspettanze del 2013 non quantificate è da rilevare inoltre che numerose sono le lettere di sollecito da parte dei dirigenti per ricevere questi pagamenti questa è la situazione attuale di ATC Parcheggi Superficie Gestione. Ho poi notato che c'è un history case vicinissimo riguardo alla prospettiva di rinternalizzare. Narni dal 2007 eh, esce dalla gestione di. di eh, in la gestione dei parcheggi di superficie. A fronte di 185 stalli del suffragio e più altri pochi parcheggi superficie che. Sembrerebbe una proporzione sbilanciata, però è, è, è proprio questa che rende attendibile la cosa. Fino al 2007 perdevano costantemente 35.000-40.000 euro annui. Dal 2007, a ripresa in house, hanno raggiunto il pareggio, nonostante hanno cost dovuto costituire una cooperativa di tipo B, che tra l'altro dà anche lavoro a, eh, a persone che sono invalide e disagiate, e quindi svolge anche un'opera di collegamento sociale. Inoltre, mantenendo i costi, sono passati dalla copertura oraria che andava dalle 7.30 alle 21 ad un servizio interrotto tra le 6.30 alle 24.30 e gestiscono loro stessi la pubblicità, il marketing del, del retro biglietti. Questa come considerazione, perché ad oggi in realtà le, quelle che potrebbero essere le risorse dei parcheggi superficie, dato che conosciamo tutti il problema parcheggi, in realtà si sono trasformate in crediti mai ancora riscossi e gravano sul bilancio comunale. Quindi, a fronte di questi dati, noi, siamo, noi opteremo per, un per una ripresa in house di questi servizi. Grazie dell'attenzione.